stiamo parlando di fisco e della cosiddetta flat tax Eccola su lì. cui il governo sta investendo cifre davvero ragguardevoli e non, solo, ora, eh? e non solo su questo per capire meglio in diretta con noi il nostro esperto di fisco francesco oliva buongiorno francesco bentornato buongiorno kiss kiss a voi e un auguri a tutti Auguri a, te, a tutti, auguri a eh, al 15% però, eh, gli auguri, al non 15%. al 100% ovviamente. Allora, Francesco, cominciamo subito così. Ci spieghi questo meccanismo della flat tax? Quanto potranno risparmiare gli autonomi? Come se avessimo 4 anni, anche meno. Tra l'altro, 2 anni io e 2 anni tu, eh? <ride> bravo, bravo. <ride> allora sugli, au sugli autonomi il governo ha previsto un doppio intervento, una doppia flat tax sì. poi ne abbiamo un una anche per i dipendenti e ci arriviamo ah. per gli autonomi è previsto innanzitutto l'innalzamento, l'estensione o potenziamento del regime forfettario che consiste in che cosa? in un eh, innalzamento del limite dei ricavi annui che possono essere conseguiti da questa particolare tipologia di contribuenti che passano da 65.000 a 80 .000. 5 Ti fermo euro. subito perché c'è già una domanda di un radioascoltatore. Il reddito a cui si fa riferimento è quello del 2021 o quello del 2022? No, parte dal 2023 dal 2023, però in questo caso non parliamo di reddito, ma parliamo volume di limite, dei, de, esatto, eh, parliamo lato volume d'affari, okay. quindi il volume dei ricavi. Il reddito è collegato a che cosa? Il lettore probabilmente fa riferimento alla flat tax cosiddetta incrementale, okay. mm. perché in quel caso eh, comunque vale dal 2023, eh, però eh, in realtà il 2022 è uno dei tre anni che, si, che devono essere tenuti in considerazione per il calcolo. Okay. Eh, diciamo che nel primo caso abbiamo l'estensione di uno strumento che già c'è nel secondo abbiamo una novità assoluta che però attenzione nel caso della flat tax incrementale non si applica al regime ai contribuenti che operano nel regime forfettario ma viene applicato agli altri titolari di partita iva persone fisiche non operanti nel regime forfettario qui su informazione fiscale abbiamo fatto una simulazione per esempio il contribuente che riesce ad arrivare al massimo incremento può risparmiare fino a 7 euro però c'è da dire una cosa mentre l'estensione dei ricavi è una misura strutturale, cioè vale dal 2023 in poi finché non verrà modificata. Attenzione perché la flat tax incrementale vale solo sulla dichiarazione dei redditi del 2024, periodo di imposta 2023. Quindi okay. un domani dovrebbe essere prorogata. Okay, brevemente perfetto. poi occorre considerare anche quella che il governo ha definito come una terza flat tax che è sui lavoratori dipendenti però anche qui abbiamo più volte sottolineato sulle nostre pagine che è una definizione impropria e riguarda i premi di produttività mm. che possono essere detassati eh, pagando solo il 5% di imposta sostitutiva dell'IRPF fino a 3.000 euro però lì non siamo nel campo degli autonomi ok perfetto quindi anche questa è una bella novità e poi un'altra un domanda che ci arriva in questo momento che diceva ah, i forfettari che hanno aperto negli ultimi due anni che sono freschi freschi ci sono novità fanno parte entrano nel calderone o c'è un discorso a parte? Cioè, loro possono entrare nel regime nel nuovo regime quindi non ci sono eh, novità specifiche se non il fatto che loro applicano il 5% perché si trovano nel periodo cosiddetto di start up quindi nei primi sì. 5 anni sì. potranno nel 2023 eh, fatturare fino conseguire ricavi fino ad 85 mila euro pagando il 5 in luogo del 15 come era già previsto dalla prevengente normativa tutto normale eh, senti c'è ancora la possibilità di scegliere se rimanere partite IVA normali fra virgolette, o entrare nel mondo flat tax oppure è automatico l'ingresso nella flat tax? È automatico. Eh, mm. Per il regime forfettario dobbiamo distinguere però, nel senso che per il regime forfettario ehm, i, i requisiti sono automatici, cioè una volta che nell'anno precedente si sono verificate determinate situazioni, quindi ricavi al di sotto di una certa soglia eh, limite di il, concetto, il limite del cosiddetto controllo e tutti gli altri requisiti, allora si va in automatico. Okay. Anche sulla flat tax incrementale si va in automatico, però in questo caso non è l'accesso ad un regime, ma è la possibilità di fiscalizzare una parte della Aumento del proprio reddito nella prossima dichiarazione dei redditi. Perfetto. Senti, allora Francesco, un'altra nota dolente per molti mm. italiani, però pare che ci siano dei provvedimenti, è quella riguardo le cartelle, no? la cancellazione delle cartelle tra il 1 gennaio 2000 e 31 dicembre 2015, inferiore a 1000 euro. Come funziona qui invece? Allora, qui abbiamo una novità eh, rispetto agli anni precedenti, nel senso che è confermato lo il cosiddetto stralcio sì. delle cartelle fino a mh, 1000 euro, sì. eh, vengono quindi stralciate totalmente sia per la quota capitale che per le quote accessorie, però a differenza di eh, edizioni precedenti eh, c'è una normativa speciale che può essere disapplicata solo esplicitamente dagli eh, enti di secondo ecco, livello, in particolare ecco. dai comuni. Questa novità riguarda soprattutto le multe che eh, sono una componente fondamentale di questo stralcio e non saranno più ricomprese all'interno dello stralcio eh, salvo che non siano i comuni titolari del l'ente eh, titolare del carico a disporlo con un provvedimento autonomo okay. e qui eh, possiamo anticipare già chi ci ascolta che eh, potenzialmente saranno molto pochi i comuni che faranno questo tipo di provvedimento <ride> eh, perché in, Beh, i, la in, coperta grandi... non è corta in quel caso, non le... c'è proprio la coperta. Non c'è proprio la coperta. Consideriamo che nelle grandi città, mm. eh, soprattutto nelle grandi città metropolitane italiane, i, la voce multe eh, di solito nei primi, è tra le prime tre voci di ricavo eh, del, del bilancio. Quindi in questo caso, attenzione, perché mh, si pensa che le multe siano cancellate in automatico. Non è così. S possono essere cancellati sicuramente gli interessi che gravano sulla cartella contenente la multa, mm. ma la multa in sé non sarà cancellata salvo eh, un provvedimento speciale adottato da quei comuni che, eh, bontà loro, decideranno di farlo. Poi il tema della tregua fiscale, ex face fiscale, è molto molto ampio quest'anno, in questa edizione, perché è stata confermata anche la eh, rottamazione quater, quindi quella che non stralcia il debito, che rimane tale, però mm. ci dà la possibilità di rateizzarlo con molti più anni e non pagando eh, le sanzioni. E questo è un altro intervento importante. E poi chiudo sulla tregua fiscale, eh, ci sono una serie di interventi che per ragioni di tempo non, non elenchiamo ma sono molto ah. importanti che eh, intervengono sulla parte di provvedimenti emessi dall'agenzia delle entrate, cosiddetti avvisi da controlli automatizzati. Anche qui si viene incontro al contribuente con uno strumento che consente di ridurre il contenzioso tributario. Ok, la materia è ostica, ma tu sì. ci hai imboccato veramente come se fossimo dei bimbi E ci pronotiamo già perché cose. <ride> sono arrivate migliaia di domande, non riusciamo a starci dietro Il tempo lo sapete, in radio purtroppo è molto tirante Grazie Francesco, grazie di essere stato con noi A questo punto auguri per il nuovo anno e che il nuovo anno che il fisco sia con noi ecco. ah, Tranquillo, <ride> che il fisco non ci abbandona mai, stai sereno Tantissimi auguri a tutti, chissà -chiss -a, a tutti